Zombie Apocalypse Ciao ragazzi, buongiorno a tutte e a tutti Allora, nuovo video Che dice Morning Routine come state? Spero bene Allora ora mi devo lavare i denti quindi niente mi lavo i denti e mi lavo insieme a voi, non mi criticate perché mi lavo i denti con voi, perché mi considero amiche mie, da dire la verità, quindi, niente, mi lavo i denti con voi. questo spazio elettrico, tra l'altro, vedete? Eccola qua. E niente, eccoci qui. Dunque, dunque, dunque, aspettate un secondo, che devo sistemare un po' di cose qui. E vabbè. Non trovo dove ho messo il cavalletto. Eccolo qua, l'ho trovato il cavalletto. Che sarebbe questo qui? per poter fare video fatti bene che poi i miei video non sono così tanto belli però vabbè dettagli aspetta un attimo che mi ok non è il massimo però non so come mettervi di più e niente allora dunque dunque non metto qua e vi... siccome sono sul letto vedete che sono sul letto sì vabbè sono in pigiama ragazza non vi scandalizzate sono in pigiama questa non è in pigiama ma la maglia per uscire, ma oramai l'ho messa solo anche per stare in casa e niente quindi mi ho lavato i le lenti mi ho lavato la faccia e, um, ieri mi ho fatto una bella doccia perché sono andata al mare. Sì ragazze. Sono andata al mare e sono stata benissimo, mi stava bene. Già. E voi come state? Spero bene, mi ho preso un caffè oggi, dopo pranzo. Eh, mi ha mangiato un bel hamburger, anzi, due belli hamburger, metà hamburger e l'altro uno bello pieno di hamburger, tutto intero, voglio dire. Nulla. Aspetta che vi poggio perché non so bene come mettervi Ok? No, così è troppo Ok, così che non si vedono le cosce ma Vabbè, io me ne frego se si vedono ehm, Cosa dirvi? Sì, ehm... Oggi è una giornata un po' così Seconda roba Ah, ho capito Metà di questa roba qui se n'è andata non so se si ve, ve la faccio vedere però parte del mio piede si è screpolato e mi fa male cane, brucia come l'inferno, vabbè, niente. Eccola dove era l'altra maschera mia che non l'avete avuta da nessuna parte. Era qui che non la vedevo per niente. Era proprio qui, vabbè, tutta ciozza, ma l'utilizzerò lo stesso. E niente. Cosa dirvi di bello, mio pena lavate 20 appunto vi dicevo e niente quindi no, oggi non ho intenzione di toccarmi ragazzi non lo so perché boh sono stata poco bene in questo in questi ultimi giorni boh e niente ciao e eh si sì. Per andare a votare l'altro giorno mi avete visto che ho messo dei, delle vestito rosso con queste scarpe Aspettate un attimo eh? Allora le scarpe sono queste Queste qua sono bellissime, le adoro Sono queste E mi sono piaciuto un casino No, non hanno il tacco ma hanno la zeppa Vedete che hanno la zeppa E sono belle lo stesso Sono della Valle Verde non ve l'ho fatto vedere, vero? Sono Valle Verde, eccoli qua. E sono belle, sono comode, ma mica tanto. Sono comode fino a un certo punto, ma quando cado, quando, sì, quando cado, quando cammino, eh, non è un bel vedere perché non riesco a camminare a mio agio. Non sono a mio agio, comunque, non so come dirvelo, non sono a mio agio, e quindi niente. Non lo so, boh, non ci trovo non mi ci trovo e basta ah se vedete appunto di, di una puntina di grigio non so come dire eh, grigiore nel muro è perché ogni tanto qua si apre poco la finestra e si è fatta un po' di condensa come su se si vede lassù vedete lassù si è fatta un po' di condensa pazienza ragazzi che vi devo dire questa casa prima o poi non so come finirà ma vabbè anche di là lì c'è un po di condensa da quella parte lì e vabbè e niente ragazze ciao nulla dunque dunque dunque cosa volevo dirvi nel frattempo mi hanno sta sto beautiful io idem solo che oggi ho voluto fare questo video per voi e niente mi sono bella straiata sul mio bel letto ciao Mm -hmm. mi piace questo letto però ve lo comodo a me piace a eh? morire mm -hmm. ora mi rialzo si sta veramente benone in questo letto non so più ma io sto bene devo rilavare i pennelli cosa che non ho fatto li devo rilavare l'ho lavati ieri Oggi non ho lavati, ma appena viene la spiripizzola li lavo, appena viene voglia di lavarli. Spiripizzola non si dice voglia di lavarli, ma di parlare come si mangia. Già. E niente. Che naso lucido che ho. <ride> la spero lucida. Già. E niente ragazze, io adesso non so se andare di là o cosa. Boh. Intanto, oggi ho queste belle scarpettine del, della Birkenstock. Queste che ho visto all'angolo di 4 l'angolo di Kate C4K su Instagram, che ha queste scarpe a frate, bellissime. Si chiamano Birkenstock in realtà, però viene a chiamarle le scarpe da frate che sono comodissime tra l'altro le adoro bellissime e niente bene ragazze io sono arrivata a non so quanti minuti di video ce la farò a registrare però ce la voglio a fare a montarlo Già mm. Tutto che se vengo un po' silenzio sto pensando a cosa voglio fare Ma non ho idea di che cosa voglio fare Però vabbè, dettagli E niente allora, aspettate, che vi metto da una parte perché qui sennò non ce la faccio io. Aspettate un secondo, eh? Allora, dove vi poggio? No, non vi posso poggiare da nessuna parte. Mi, mi, vabbè, mi tengo in mano. Allora. Dunque, ehi quanti video che stanno caricando la gente, vabbè. Ah, e col video tag tutti li amano e o tutti li odiano, vabbè. Sto spopolando però quel video tag, eh? A quanto ho capito. Sta molto spopolando. E vabbè. Vociatissime, cap skincare di metà 2022. Sono Beauty Lovers. Bene. Andiamo bene. Che bello, wow, quanti video! E, ok, vabbè, dai quanti video che stanno caricando la gente è una cosa bellissima <ride> Va bene E niente, questo video avrà poco significato Ma a me non me ne importa una mazza E tra poco lo carico Ciao Anzi, che dire ehm, A un altro momento, ciao Zombie apocalypse. <laughs>